Grazie per essere venuti qui a questa chiacchierata, a questa conversazione che ho il piacere di moderare su ehm, diverse esperienze, esperimenti di attraversare i confini attraverso il giornalismo. Io appunto lavoro per eh, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e eh, che è un'unità, diciamo da ormai cinque anni, del Centro di Cooperazione Internazionale qui di Trento. Eh, Osservatorio... Ehm, è un, un, un think tank, diciamo, che gestisce una testata giornalistica Balcani-Caucaso e quindi un po' da questa eh, prospettiva guardiamo appunto a, a, una, una, a un ambito, una zona, una regione d'Europa e quindi noi stessi abbiamo la nostra prospettiva sul giornalismo che attraversa i confini, però oggi siamo qui perché è un po' un momento conclusivo, volevamo aprire anche alla città eh, la chiusura di una due giorni di lavoro che osservatorio insieme ad una rete di partner di testate da tanti paesi d'Europa eh, ha portato avanti nell'ambito dello European Data Journalism Network. Eh, questa rete è una rete che esiste, festeggia eh, proprio quest'anno il primo lustro, eh, i cinque anni di, di lavoro. È una rete che come osservatorio abbiamo... Uh, forse con un'idea un po' pazza avuta insieme a Vox Europe qui a Trento davanti ad un caffè e ad un bando della Commissione Europea eh, abbiamo avuto questo desiderio di provare a, appunto a lanciare una piattaforma di eh, collaborazione tra giornalisti e tra testate per provare a sfattare un mito quello che l'Europa non interessa a nessuno che non ci sia un modo interessante e um, vivace eh, per approfondire Questioni europee sia di politiche europee ma anche di questioni sociali, ambientali, eh, politiche, che come cittadini europei da casa, eh, cioè insomma anche da molto vicino a noi ci, ci riguardano direttamente. Quindi eh, questa sera voleva appunto essere un'occasione sia per raccontare a persone magari di Trento che non sempre o non necessariamente si interessano di giornalismo o di giornalismo europeo, che qui c'è una realtà che che coordina questa rete e che appunto lavora eh, cercando di trovare spunti interessanti per parlare di, della nostra casa europea, eh, ma anche farlo ascoltando e, e facendoci raccontare come altre realtà che fanno giornalismo ehm, si propongono di fare la stessa cosa. Appunto, attraversare i confini per raccontare storie perché spesso le storie le questioni, i problemi ma anche le soluzioni non si fermano eh, ad una, davanti ad una frontiera ma eh, appunto le, le attraversano quindi sono molto felice di avere qui con me eh, questa schiera di, di persone adesso vi illustro almeno per nome c'è il mio collega Lorenzo Ferrari che è il coordinatore eh, della, della rete europea del giornalismo di dati c'è Gianpaolo Accardo, ehm, posso dire direttore eh, di Vox Europe, eh, un, un portale che fa informazione sugli affari europei in, in molte lingue. C'è Luana Moresco della Fondazione Antonio Megalizzi, che abbiamo tanto voluto con noi per la prospettiva, non magari di chi fa direttamente giornalismo, almeno non nell'attività della Fondazione, ehm, ma eh, che, che può portarci la prospettiva magari del, del pubblico. E qui sulla mia sinistra sono molto felice di avere Francesca De Benedetti di Domani. Domani è una testata nazionale, giovane, ehm, però che siamo molto felici di avere già nella nostra rete di DJNet. E infine, più vicino a noi, Simone Casalini, direttore dei T. Eh, anche questa è una nuova iniziativa ehm, editoriale a cui facciamo tanti auguri che siamo felici di avere qui con noi e, e, e a lui insomma chiederemo un po' um, una prospettiva anche appunto trentina locale del perché l'Europa può interessare anche da, da molto vicino e quindi io giustamente mi fanno notare che già mi stavo dimenticando il nostro ospite collegato da fuori eh, Alexander Damiano Ricci lui l'abbiamo ehm, voluto qui perché ehm, ha una eh, come dire il più innovativo in termini di formati eh, alexander eh, lavora eh, per bull media che si occupa di podcasting e ha lanciato un'iniziativa nuova che ci racconterà appunto di eh, europod o eh, europod non so ci dirà come la chiama però insomma portare il podcasting anche questo ad attraversare eh, i confini eh, quindi Comincio subito a fare un primo giro di tavolo eh, dove chiedo ai miei eh, colleghi qui di raccontare ciascuna realtà sostanzialmente un po' ehm, come, come interpreta e perché le interessa questo il titolo della nostra, della nostra conversazione, insomma, attraversare i confini con il giornalismo, come lo fa eh, i DJ NET e quali sono magari le... Eh, le sfide che che affronta e come come le affronta e un po' questo lo, lo girerò insomma magari um, ai vari giornalisti qui qui presenti e poi magari a Luana ridò la parola con una domanda più puntuale quindi Lorenzo a te la parola ok grazie e buonasera a tutte e a tutti ehm... Dunque, lo European Data Journalism Network come attraversa i, i confini, lo fa in direi in due modi: uno con il giornalismo di dati e due con il giornalismo collaborativo. Eh, che tendenzialmente insomma noi facciamo dei lavori di giornalismo collaborativo a partire dai dati, quindi le due cose vanno assieme, ma eh, hanno oh, delle motivazioni in parte diverse o delle dinamiche in parte diverse. Perché partiamo dai dati? perché eh, Pensiamo che i dati possano aiutare a leggere i fenomeni attraverso i confini, quindi anche eh, conoscere un po' o individuare dei contesti, anche stranieri che magari non conosciamo, che eh, emergono come interessanti a partire dai dati, quindi dei posti d'Europa dove eh, non so, succedono delle cose eh, diverse, anomale per, per certi versi o, particolarmente eh, positive da alcuni punti di vista o in alcuni ambiti o invece particolarmente problematiche. Quindi individuare dei casi, dei luoghi interessanti da andare poi a conoscere. Non per forza attraverso il giornalismo di dati, quindi basandosi su statistiche o informazioni, diciamo, organizzate in tabelle, come sono eh, generalmente i dati, ma anche andando in questi luoghi a capire che cosa c'è dietro quel numero che eh, salta all'occhio, quindi che storia c'è dietro, che dinamiche ci sono dietro. Quindi andare anche eh, o sul campo o parlando con gli esperti e le persone del posto eh, a capire un po' meglio. Cosa c'è dietro? I dati aiutano anche a fare confronti tra territori e quindi ci sono magari dei territori come, boh, se non sbaglio, il T titolava sull'aumento della povertà in, in Trentino un paio di giorni fa. Ecco, quali altri territori d'Europa hanno visto un simile andamento della popolazione in condizioni di povertà negli ultimi anni? Che cosa hanno in comune? Quali territori d'Europa invece hanno visto Dinamiche, non ci iniziamo a guardare quello che succede in Italia, come spesso si fanno i confronti tra province, tra città eh, italiane, ma ampliamo lo sguardo e andiamo a vedere quali altre dinamiche o in quali dinamiche più ampie questi processi si inseriscono, quindi per capirli. Un po' meglio. Ehm, I dati possono anche per certi versi circolare un po' meglio attraverso i confini proprio dal punto di vista del prodotto giornalistico, nel senso che i dati spesso si traducono in mappe, in visualizzazioni, in grafici, in diciamo, elementi grafici che non sempre hanno bisogno di essere tradotti o che non implicano un grande, eh, grandi testi, diciamo quindi possono anche circolare più facilmente o essere tradotti più facilmente attraverso i confini al di là delle conoscenze linguistiche di, di ognuno. Tutto questo lo facciamo in modo collaborativo, quindi tendenzialmente i nostri lavori sono fatti da un, un certo gruppo di, di testate all'interno della rete, la rete è fatta di 31 testate, lavorare in 31 testate sarebbe eh, difficile su una certa storia, quindi generalmente non siamo tutte 31 che lavoriamo sulla stessa storia, però magari ce ne sono so, 8-10 che scelgono di lavorare su un determinato tema, si mettono assieme, uniscono le forze, si dividono il lavoro e portano avanti un'inchiesta collaborativa su quel determinato tema, in altri casi sono anche solo due testate che si mettono insieme a, a seconda dei casi. Ma perché la dimensione collaborativa? Perché eh, al di là del partire dai dati, poi serve naturalmente delle conoscenze linguistiche, serve delle conoscenze del contesto, serve la conoscenza, servono dei contatti, quindi gli esperti con le autorità per poter andare a capire quello che c'è dietro i numeri. E quindi mettendo assieme le forze, tendenzialmente si riesce eh, spesso a fare un lavoro che difficilmente si riuscirebbe a fare da soli, sia per capire quello che accade, quello che insomma, quello che c'è dietro i numeri, sia in alcuni casi banalmente proprio per eh, raccogliere i numeri stessi, perché non sempre i dati sono disponibili a livello europeo, a seconda del tema su cui si lavora, e in alcuni casi quindi spesso... Mh, Ognuno, ogni testata praticamente raccoglie i dati a livello nazionale e poi insieme si condividono questi materiali e di fatto si ottiene un'immagine del fenomeno su scala europea che altrimenti non si sarebbe potuto ottenere. Per fare un esempio, il lavoro che abbiamo fatto sull'impatto eh, che ha avuto il Covid nelle carceri europee è stato un lavoro di questo tipo, in cui ogni eh, partner della rete di fatto ha raccolto i dati a livello nazionale chiedendoli al Ministero della Giustizia, chiedendoli a a chi eh, li, li ha raccolti sui casi di covid in carcere, le vaccinazioni in carcere, le morti di covid in carcere, eccetera, e insieme abbiamo prodotto una panoramica sull'impatto del covid nelle carceri europee che altrimenti non sarebbe stato possibile avere. Questo più o meno in breve gli, la, il tipo di approccio che abbiamo a, allo European Data Journalism Network. Grazie Lorenzo. Eh, passerei magari la parola in realtà a Francesca, eh, perché eh, domani è protagonista di un altro esperimento, un altro tentativo che lascio a lei raccontare di come attraversare il confine per raccontare la nostra Europa. Grazie, Chiara. avrei dovuto fare così, ma ah, arriva. Arriva. arriva cioè. Beh, intanto non so se tutti conoscono domani, domani è una testata che nasce in piena pandemia. Quindi già questo la rende un unico, nel senso che in una fase di grande crisi del, dei giornali invece c'è un esperimento inedito eh, che nasce con anche una solida squadra di inchiesta, con un approccio di approfondimento e, e domani nasce, quindi per forza di cose, come una testata con una piccola squadra. Non abbiamo un ufficio di corrispondenza in tutta Europa, eh, però abbiamo o cerchiamo di avere una visione. Allora, io credo, da quando ero una studentessa, eh, che dovrebbe esserci eh, un'opinione pubblica europea. In che senso? Che io sono cresciuta, abituata ai giornali italiani, che consideravano sempre l'Europa una funzione di qualcos'altro. L'Europa era una funzione delle polemiche tra i partiti, oppure l'Europa era una funzione degli effetti sulla nostra vita quotidiana. Ma non esisteva l'articolazione di un dibattito europeo. E quindi, secondo me, chiedere un giornalismo che vada oltre i confini è una richiesta che dovremmo fare innanzitutto come cittadini. Non può esistere un'Europa, un'Unione Europea democratica, se non esiste una capacità di reazione della società civile e i media hanno una grande responsabilità in questo. E chiaramente stiamo attraversando una serie di crisi, una dopo l'altra. Questo rende le cose più difficili, ma dal punto di vista della coesione, in qualche modo... È una spinta, perché ci stiamo rendendo conto come giornalisti che lavorano in diversi paesi, che tutto sommato stiamo affrontando degli shock o, o dei problemi comuni. Allora, eh, lo spirito di domani è quello di unire le forze. E come lo stiamo facendo? Ovviamente cooperando il più possibile, eh, molto spesso gli interlocutori poi coincidono tra progetti diversi, per cui ci si ritrova insieme, noi cerchiamo di esserci il più possibile. Eh, L'esperienza di European Focus alla quale eh, Chiara faceva riferimento nasce così: eh, nasce con un'idea, una bozza di idea di un testo, di una newsletter paneuropea, e con l'idea di mettere insieme le forze. Quindi eh, nove testate, nove media europei, domani è il punto di riferimento per l'Italia, ma c'è, per esempio, Liberazione eh, per la Francia, Tavisch Spiegel per la Germania e il confidenziale che fa parte anche della rete dei dati, per questo dicevo che poi ci si ritrova, si attraversano i confini anche tra i progetti, c'è Balkan Insights, che insomma per eh, i frequentatori dell'osservatorio Balkan è probabilmente un interlocutore ben noto, c'è Delfi per l'Estonia, eh, Gazzetta Vivolska per la Polonia, insomma una serie di realtà. E c'è anche un'associazione facilitatrice, in questo forse un po' simile all'osservatorio balcani, che si chiama Le ENOST, eh, che ha sede a Berlino e che nasce come un ponte tra la Germania e l'Est Europa. Diciamo così. Allora, abbiamo deciso di mettere insieme le forze, di concorrere a un bando europeo per poter avere poi le risorse per portare avanti questo progetto, che però portiamo avanti in assoluta libertà editoriale. E consiste in questo, e io. Qui apro una parentesi, mi sono interrogata molto su che pieghe potrebbe prendere un giornalismo europeo, perché mi rendo conto che con l'utilizzo sempre più frequente eh, di traduttori automatici, con la diffusione di internet, con un pubblico molto spesso ben educato, ben formato, capace di interrogarsi e di cercare informazione anche fuori confine, mi sono detta che il rischio anche per gli operatori del mestiere, per i giornalisti, potrebbe essere intendere il giornalismo europeo come bene, io vado sul sito di Gazzetta, vedo cosa ha fatto Kaczynski o Morawiecki oggi, butto dentro il traduttore e ripubblico. Però immaginatevi che cosa può significare questo anche per un giornalista. Significa meno lavoro per i giornalisti e una mentalità tutto sommato più chiusa, perché si ha l'illusione di essere ovunque, ma in realtà non si riesce più a tradurre, a, come dire, a comunicare tra realtà diverse e a costruire un contesto culturale comune. Allora, la specificità dello European Focus è che noi non prendiamo contenuti e li traduciamo, noi simuliamo una sorta di redazione parallela nella nostra vita quotidiana a tutti gli effetti europei, quindi, eh, mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano nelle rispettive testate, abbiamo anche degli appuntamenti di interlocuzione tra i vari media. C'è una riunione tutti i mercoledì e la prima cosa che facciamo è interrogarci su qual è il tema del giorno, della settimana. E quindi in questo c'è già, eh, come dire, un attraversamento di confini. Per esempio, mi è capitato qualche giorno fa di dire ai colleghi Sapete, qui si parla tantissimo di un decreto anti-rave, c'è il timore anche nel pubblico giovane che questo possa magari limitare le proteste. E il collega ungherese è saltato su e ha detto ma noi abbiamo un problema simile perché da noi eh, i professori non possono protestare perché Orban ha tolto il diritto di sciopero vengono licenziati. E La collega francese aveva altro da dire su questo. Quindi a volte ci si rende conto che ci sono delle tendenze, dei problemi comuni e poterli approntare insieme eh, ci dà uno strumento in più. Quindi individuato un tema, si costruisce una newsletter, poi noi la chiamiamo newsletter, ma in realtà è una collezione di testi che comunicano tra di loro e autori di varie testate contribuiscono al dibattito. Quindi questo è un modo per portare nelle caselle di posta di chi si scrive uno scambio, un dialogo, una chiacchierata diciamo... Paneuropea e ci si può iscrivere se voi andate sul sito di domani trovate European Focus, trovate iscriviti qui, è molto semplice, lo si può fare gratuitamente, poi ovviamente sul giornale, su carta online trovate questi contenuti. Eh, è un'esperienza importante e io penso che possa essere anche determinante. Faccio un esempio concreto, qualche mese fa io ho scritto di una storia di cui in Italia non si è parlato molto, e a dire la verità non è nemmeno la storia di cui io mi sono occupata con più impegno, però secondo me è simbolica. Io non so se avete sentito parlare della storia del fiume Oder. Cosa è successo? Che quest'estate alcuni pescatori di un remoto villaggio in Polonia hanno scoperto improvvisamente che i pesci di questo importante fiume europeo, il fiume Oder, morivano solo che all'inizio questa notizia è rimasta confinata sui giornali locali nessuno aveva capito che era una storia europea dopo qualche mese l'inquinamento del fiume Oder è arrivato anche sulle rive tedesche e lì è scoppiato il casino Morawiecki non aveva detto in tempo ai tedeschi che c'era un allarme ambientale eh, anche i giornali italiani si sono resi conto che c'era un'emergenza ambientale ma voi pensate che cosa sarebbe successo se anche come giornalisti fossimo stati equipaggiati tutti i mercoledì a dirci che cosa stava succedendo. Allora, non voglio sovrastimare le capacità del dialogo transfrontaliero, però secondo me se giornalisti polacchi, tedeschi, italiani comunicassero di più, le sentinelle della società civile sarebbero anche più vive, potremmo prevenire in qualche modo disastri ambientali, o di altro genere. Questo per fare un esempio concreto e per dire perché io credo fortemente che si debba investire su questo. Eh, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto in termini di visione. E quindi sono contenta di contribuire anche alla rete dei danni. Grazie Francesca. Approfitto del gancio, secondo me, molto... Uh, bello che mi hai dato sul, su questa storia apparentemente locale che però è subito tracimata appena appunto la moria di pesci si è scusata un po' fin là per dare la parola a Simone Casalini sono molto contenta che tu abbia accettato questo nostro invito e spero che tu non ti senta un pesce fuor d'acqua in questo contesto ma che anzi uh, sono convinta che un giornale come, come il vostro, insomma, possa così um, raccontarci um, perché questa prospettiva può essere interessante interpretata anche da voi e come lo fate, se lo fate. O... Prego. Intanto grazie, eh, grazie a Chiara ovviamente per, per l'invito, sono molto felice ovviamente di, di essere qui, ovviamente porto un'esperienza che è appena nata, da una settimana e che quindi non ha radici, esperienze alle spalle sufficienti da potervi fare un racconto empirico, come dire, di... Eh, rispetto al nostro percorso però posso magari cercare di abbozzare quello che cerchiamo e cercheremo di fare perché in base a quello abbiamo anche costruito la nostra squadra redazionale abbiamo costruito anche i concetti intorno ai quali eh, vorremmo venisse declinato il, il lavoro appunto del, del quotidiano del te. intanto noi partiamo diciamo da un uh, vantaggio no? all'interno di questo Uh, diciamo rispetto a molte realtà che fanno parte dei, dei, dei network che si scambiano dati e che fanno collaborazioni. Cioè viviamo in una terra di frontiera, cioè che è situata quindi in un limen in cui uh, la pluralità, uh, lo scambio, uh, la concezione del mondo si, si determina in modo, in modo molto forte. C'è un autore che amo molto, che è Ballibar, che ha scritto molto anche proprio su, sull'Europa negli ultimi anni, eh, proprio negli ultimi anni ha dedicato molti dei suoi scritti sull'Europa, in cui lui dice appunto che, che le frontiere hanno questa, eh, questa grande capacità di essere idealizzate perché eh, intorno a loro, come dire, si costruiscono le grandi concezioni del mondo. E sono intorno alle frontiere che poi alla fine le persone si scelgono e scelgono di essere quello che sono. E questo è un tema forte per un quotidiano, uh, per un quotidiano locale, anche se oggi, come dire, definirli così, anche molto riduttivi, perché vivono uh, su molteplici dimensioni, quindi sono in realtà delle arcipelaghi molto complessi e, e anche molto slegati, diciamo, dalla, dalla quotidianità, dal concetto stesso proprio dei quotidianità. E essere, diciamo, in questa frontiera significa riuscire a costruire, come dire, una serie di relazioni, di scambi, eh, di, di approfondimento, sapendo anche che le nostre appartenenze sono estremamente mobili, sono frastagliate, sono in continua, eh, in continua evoluzione, no? in un continuo divenire. Ed è importante, diciamo, questo giornalismo di frontiera che vogliamo praticare perché è evidente che anche la veste giuridica del territorio in cui siamo, che è appunto quella di un'autonomia eh, speciale, ha un solido ancoraggio all'interno dell'Europa, insomma, noi in un contesto internazionale. Questo, come dire, è la base anche di un ragionamento politico, culturale e storico che, eh, per il quale noi non possiamo evidentemente prescindere. Per cui ci sono, come dire, state tante occasioni anche in tempi recenti in cui, la nostra attività anche sui temi specifici e politici, come quelli che investono per l'autonomia e il suo sviluppo, anche a volte il suo indietreggiare, insomma, no? perché è un'autonomia che negli ultimi anni fa molta fatica uh, a cibarsi, come dire, di nuove, uh, di nuove traiettorie di pensiero, um, spesso portano, come dire, alla ribalta uh, temi che si intrecciano con... Eh, con l'Europa. Lo stesso nostro territorio ogni volta che eh, come dire eh, scoppia un eh, conflitto viene spesso portato no, come esempio anche di composizione eh, delle, eh, delle, delle composizioni dei conflitti che possono eh, sorgere no, a livello linguistico, etnico eccetera no, all'interno appunto di, eh, di territori eh, per così dire plurimi eh, e molteplici. Ricordo nella conferenza di, di pace nella Gorma Karabakh, per esempio, fu la prima volta in cui il Trentino, attuale, venne in modo molto massivo portato come modello no? da, da ricostruire per ricomporre un conflitto che ovviamente non si è, non si è ricomposto. E quindi questo diciamo, è, il primo, è la prima traccia di un ragionamento, nel senso che è un giornalismo che ci deve per forza portare, anche visto il territorio in cui siamo, a costruire relazioni, confronti e, eh, diciamo, parallelismi e scambi con tutto quello che avviene eh, a nord, quindi con tutto quello che avviene in un contesto, eh, nel contesto europeo. Io dico non solo scambi didattici, citava giustamente l'esempio della povertà. Noi stiamo lavorando a un servizio simile sulla distribuzione del reddito, no? perché ci, ci, sarebbe, ci, ci piacerebbe, come dire, eh, vedere com'è la distribuzione del reddito in Trentino, come lo è in Alto Adige, come lo è in Europa, come lo è nel mondo, insomma, no? per fare anche una scala di confronti, perché a volte non sai veramente misurare anche l'entità e, e la dimensione del dibattito pubblico che stai andando a costruire. Ehm, però, eh, eh, però oltre ai dati, io, se, secondo me c'è anche una questione che riguarda i concetti. Uh, stiamo cercando di mettere insieme una serie di interviste che riguardano attori, uh, appunto, uh, europei, a volte attori anche extraeuropei, no? Americani, canadesi, eccetera. Noi abbiamo istituzionalizzato una pagina, dedicato una pagina fissa al giorno sul tema della transizione ecologica che abbiamo chiamato ter Terra Madre, <coughs> nella quale cerchiamo di sviluppare un discorso di continuità eh, anche per la costruzione di un sapere di una conoscenza che altrimenti rimarrebbero sporadici, se non affrontati in modo sistematico. E abbiamo anche due pagine di partenza del giornale che si chiamano Campi Liberi, dove eh, c'è, come dire, la volontà di mh, costruire e alimentare un pensiero. Ecco, dico in questo senso non solo scambi di dati, perché secondo me è molto importante anche nella costruzione di itinerari eh, culturali eh, che poi è anche una funzione del giornale e intellettuale, riuscire a stimolare la presenza di nuovi concetti e questo secondo me è uno dei dati fondamentali anche della capacità di riuscire a mettere in rete eh, pensieri che, che provengono diciamo da altre realtà europee, io mi riferisco anche a realtà pro-extraeuropee insomma no? in cui possiamo eh, misurare certamente la densità come dire delle eh, dei nostri processi, dei processi che ci attraversano, ma possiamo anche eh, riuscire a, a prendere, come dire, delle traiettorie culturali che magari noi modifichiamo eh, portandole diciamo, in un'altra direzione, ma che ci portano a misurarci con chi magari ha già costruito diciamo, un itinerario di senso e di pensiero che è più avanzato perché si sono posti prima il tema. Questo secondo me è un tema non secondario perché in un territorio, come dicevo prima, con una veste giuridica così speciale, rimanere ancorati all'oggi, non riuscire ad alimentare continuamente questa, questa specialità che è fatta di competenze. Voi pensate allo Statuto a 50 anni, descrive una società che non c'è più. Oggi il tema stesso delle minoranze non è il tema delle minoranze linguistiche, eh, o la il tema delle minoranze è un tema che anche nella nostra regione si fa sentire e si declina in un modo totalmente differente. E, e questo lo abbiamo fatto, devo dire, anche costruendo la redazione e anche costruendo, diciamo, la, la parte delle, delle collaborazioni esterne, eh, cercando, come dire, di eh, avere delle forti, in, intanto delle forti differenze culturali al nostro interno e poi di stimolare delle competenze linguistiche molto diverse. Per esempio una nostra collega è eh, una collega tarentino-tunisina e la volontà, al di là della sua, uh, delle sue straordinarie capacità, era quella proprio di aprire uh, degli, degli, sguar degli sguardi e degli squarci narrativi profondamente inediti verso comunità che facciamo. Fatica a raccontare all'interno, ma che eh, sottovalutiamo, io mi sono occupato molto anche di Primavera Arabe, in particolare della Primavera ara Araba Tunisina, che passiamo fatica anche a leggere e a importare in termini, come dire, di innovazione, perché lì c'è un, un, una traiettoria di innovazione politica, sociale e culturale fortissima che prescinde dalle ultime evoluzioni legate alla Presidenza Said, eh, che sono... Uh, che sono molto diverse e che riguardano anche uh, a volte, diciamo, rappresentazioni, spaccature che si rideterminano anche uh, in altri territori, no? Perché oggi, dire, questa, uh, fortunatamente con la frantumazione del concetto di nazione abbiamo sparso ovunque uh, no? i semi uh, dell'intercultura, dell'ibridazione, dell della contaminazione, quindi uh, si, sono, si sono innervate, diciamo, profondamente insieme. E per andare alla dimensione del giornalismo collaborativo, questo ve lo do così diciamo, come laboratorio che stiamo costruendo, stiamo eh, diciamo, avviando una collaborazione a nord con Salto.bz, eh, che è un sito che magari molti di voi conoscono, un sito bilingue, eh, anche ben fatto, molto costruito diciamo, sul giornalismo d'inchiesta il direttore del di salto.bz è diventato anche nostro editorialista, ma l'idea comune era quella di mettere insieme e in sinergia le nostre forze, e quindi anche le nostre due redazioni, per svolgere un'attività investigativa e di inchiesta comune, dove ci sia non solo la costruzione quindi, eh, di processi attraverso scambi di dati, quindi su tematiche e argomenti precisi, ma che questa cosa ovviamente si allargasse anche fuori di noi, non dimentichiamo che poi noi abbiamo anche un contesto politico istituzionale che si chiama Euregio, che ci spinge, eh, diciamo, fino, fino a Innsbruck, ma non dimentichiamoci cioè, appunto che questo eh, tipo di, di scambio e di confronto può, unendo le forze, consentirci, come dire, di acquisire una mole di dati molto più interessante per paragonarci a molte più realtà eh, che, che appunto ci... Che appunto, che appunto ci sono e che possono essere significative per una lettura uh, di tendenze e tendenze diverse rispetto a quelle che facciamo. Eh, queste diciamo, sono alcune delle valutazioni che vi volevo restituire appunto considerando che la nostra esperienza è nata da poche e che quindi vi ho cercato di tracciare più una prospettiva che una retrospettiva di quello che abbiamo fatto. Grazie, grazie molte Simone, e anche per questo eh, accenno al quanto andare a guardare magari i, i territori o dei fenomeni un po' più vicini ai territori e quindi spacchettare lo Stato-Nazione, non solo in senso così appunto di interculturalità, ma anche andare a vedere dentro i territori più piccoli cosa succede, questo ti apre davvero un prisma di possibili paragoni e relazioni che anche dentro i DJ Nets cerchiamo di un po' farci ispirare da questa possibilità di fare paragoni non solo tra paesi ma tra singole regioni di paesi diversi, insomma è sicuramente una prospettiva molto ehm, potenzialmente fruttuosa, ecco, e se eh, Luana e Giampaolo non me ne vogliono vorrei passare la parola a al nostro ospite di, di lontano, perché so che essere collegati virtualmente è sempre un po' faticoso e quindi ehm, invito Alexander eh, a, a raccontarci eh, la sua di, ehm, esperienza, avventura, prospettiva di attraversare eh, i confini eh, con, con il giornalismo e a te la parola, Alessandro. Alexander, scusatemi. Grazie, mi sentite? Sì, Bene, sì. perfetto. Intanto eh, mi scuso per non essere lì, buonasera a tutti e tutti, mi ha fatto molto piacere. E grazie per l'invito. Allora, io in, oggi magari parlo di Europod, eh, Europod o come volete pronunciarlo, insomma indifferente, che è una, eh, diciamo una piattaforma in questo momento, ma anche un network di podcast in diverse lingue che è stato lanciato dall'agenzia Bull Media, che è l'agenzia per la quale lavoro. E in realtà è il risultato della partecipazione di pool media in un altro network ancora ehm, che si chiama sfera che forse alcuni conoscono penso la maggior parte no e, e anche questo network è un network sfera è un network finanziato da una, da una linea di finanziamento della commissione europea che ehm, ha messo in rete realtà di media indipendenti alternativi eh, di diversi paesi e essendo Bull Media parte di, questa, di questo network, ha ehm, avuto l'occasione di sviluppare Europod, che oggi si configura come una piattaforma in cui trovate diversi podcast narrativi di fiction, giornalistici, reportage, eh, interviste. Alcuni di questi sono in diverse lingue, altri sono semplicemente nella lingua nazionale di riferimento. E, eh, il tentativo da parte di Bull Media in quanto agenzia, è proprio di lanciare un luogo, un posto digitale eh, dove esplorare. Culture ehm, e realtà nazionali di diversi paesi europei attraverso lo strumento podcast. Ovviamente, lo strumento podcast rispetto ad altri formati pone delle problematiche un po' più severe, ecco, in termini di facilitare una fruizione eh, in, diversi, in diversi paesi. Non so, faccio l'esempio classico: un video sottotitolato sarà fruibile sempre in diversi paesi, un podcast è un formato, il podcast è un formato estremamente legato. A, a, alla lingua perché si basa principalmente sull'ascolto. Noi oggi mh, ci piace affrontare questa sfida di utilizzare il podcast um, per parlare di Europa per diverse ragioni. Uh, la prima è uh, che il podcast sicuramente è lo strumento principe per raccontare le storie. E le storie sono un modo per arrivare anche a generazioni più giovani e non penso sia un caso appunto che il podcast di conseguenza sia anche uno strumento fruito principalmente da generazione z e millennials. in secondo luogo ehm, noi stiamo sviluppando dei progetti anche abbastanza sperimentali per ehm, partendo da un podcast in una lingua raggiungere anche altre lingue eh, lo stiamo facendo con una produzione di un podcast spagnolo che si chiama La abuela de la Stress Guerras, che è una produzione Bullmedia, è la storia di una eh, nonna eh, spagnola che parla perfettamente quattro lingue, raccontata appunto dalla podcaster che era nipote, è una storia che si sviluppa attraverso gli ultimi decenni del Novecento, e legata alla storia della Spagna, della dittatura, e, e noi questo podcast lo siamo, abbiamo trasformato in una graphic novel video che trovate su YouTube e quindi sottotitolata in inglese e in francese e quindi questo è un modo per dal podcast arrivare anche ad altre, ad altre audience ma allo stesso tempo stiamo anche ragionando a un investimento per tradurre questa serie e riprodurla quindi fare una sorta di remake podcast in lingua inglese di questa serie. Per darvi un po' l'idea di, di come anche nell'ambito del podcast si possa cercare di sperimentare e raggiungere eh, diverse, diverse audience di riferimento nazionali. Um, Europod avrà vocazione a diventare un network di podcaster di diversi paesi, che è un po' la prossima sfida che ci aspetta, quindi al di là delle produzioni eh, di podcast narrativi in diverse lingue eh, o reportage, la nostra idea è proprio quella di sviluppare un network di podcaster indipendenti che possono anche in qualche modo dialogare fra di loro. Stiamo valutando diverse ipotesi per riuscire a raggiungere questo obiettivo da un punto di vista finanziario, eh, ma questo completa un po' il quadro di Eurobot brevemente. Io, a me piacerebbe giusto ricollegarmi un po' a alcune cose che sono state dette per rafforzare anche il messaggio eh, condiviso nei primi interventi. Io penso che sia ehm, fondamentale oggi ragionare in termini di giornalismo europeo. Eh, sia fondamentale far dialogare eh, sempre di più diverse sfere pubbliche e nazionali, perché eh, sebbene a noi ci piaccia eh, immaginare quell'obiettivo di una eh, sfera pubblica europea, la verità però oggi è che le sfere pubbliche sono prettamente nazionali ancora. Insomma, penso che questo sia abbastanza consolidato. Eh, riuscire a far dialogare queste sfere mh, pubbliche nazionali secondo me è molto importante per... Ehm, fare in modo che a livello europeo si possa sviluppare anche una politica veramente europea. Eh, oggi giorno il giornalismo è palesemente appiattito sulle prospettive nazionali, l'Italia è un paese secondo me estremamente eh, diciamo, esemplificativo da, da questo punto di vista, le più grandi testa italiane sono sempre sviluppate in appoggio a un partito politico, hanno sempre in un certo senso fatto da cassa di risonanza di determinate posizioni. E questo è un problema quando in realtà le tendenze che attraversano la nostra società sono ormai eh, insomma, europee e eh, quindi se non riusciamo a articolare una, una sfera pubblica europea sarà anche molto complicato articolare un vero e proprio progetto politico europeo, di questo sono abbastanza convinto e anzi rischiamo, secondo me, gravemente in questo momento che, eh, di andare verso una società abbastanza problematico da questo, da questo punto di vista. Eh, come dire, la politica europea è intergovernativa. Uh, sicuramente perché lo, lo, lo determinano i, i trattati ma anche perché insomma, il giornalismo non riesce sicuramente a, a spostare poco oggi giorno uh, in questo senso io trovo molto importante il lavoro sia fatto dai DigiNet uh, Francesca che boh, ci conosciamo sa bene quanto uh, sia importante il lavoro che fa lei attraverso domani aprendo una finestra sull'Europa tutti i giorni uh, su un giornale nazionale penso sia un caso unico oggi in Italia, ma lo sa bene anche Gian Paolo. Eh, quindi io, ecco, insomma, penso che il discorso sia giornalistico certamente, ma anche molto legato allo sviluppo eh, della politica europea in, in senso lato. Eh, mi fermo qua, così rimango breve, so che intervenire da fuori è sempre un po' più spiacevole anche per chi c'è in sala. Grazie Alexander, no, è stato molto bello ascoltarti. Ehm... Sfrutto la confidenza che ho con Giampaolo per saltarlo e dare la parola a Luana e lasciargli il ruolo del Dulcis in fondo. Sono, sono grata a Luana per aver accettato l'invito e, e il desiderio di averla qui a questa tavola rotonda è nato da, da due piccoli momenti. Uno ehm, a Fondazione Antonio Megalizzi e Osservatorio Balcanic Augusto Trans Europa hanno ricevuto insieme un, un premio, eh, una targa insomma, di ringraziamento da parte di articolo 21 della sezione trentina, articolo 21 fa riferimento all'articolo 21 della Costituzione che parla di libertà eh, di informazione, libertà di stampa. E, e quindi in questo volevo che ci fossero anche loro qui con noi. E, ma l'altro motivo, il trigger, è stato partecipare alla vostra giornata di presentazione del progetto Ambasciatori, eh, che la fondazione porta avanti. E, perché ascoltare le testimonianze dei ragazzi con cui voi avete lavorato e lasciate raccontare che cosa fanno mi ha, mh, mi ha veramente galvanizzato nel dire questa è la più chiara dimostrazione che appunto l'Europa non interessa a nessuno, è una grande eh, bufala e basta saperla mh, non solo raccontare ma anche proporre. E, mh, ti lascio la parola Luana e grazie ancora. Grazie mille. E grazie dell'invito. Come raccontava Chiara, faccio parte della Fondazione Antonio Megalizzi, la Fondazione nasce nel 2019 e ci occupiamo principalmente eh, di questi attori, la comunicazione e la formazione. La comunicazione è diciamo, anche uno dei motivi che ci ha portato a conoscerci, noi ci occupiamo di comunicazione principalmente attraverso i social e parlando a un pubblico giovanile raccontando l'Unione Europea, proprio come faceva Antonio, quindi cercando di raccontarla in un modo diretto, accessibile con un linguaggio molto vicino ai giovani e lo facciamo in tanti modi da articoli, podcast che venivano citati poco fa a um, infografiche video, video interviste ma poi abbiamo anche iniziato questo percorso nelle scuole l'idea era Antonio, non abbiamo creato nulla di nuovo, Antonio diceva sempre per sentirsi i cittadini europei bisogna conoscere l'Unione Europea e questo dovrebbe avvenire nelle scuole. E quindi abbiamo deciso di partire proprio da, da questa idea, da quello che era uno dei suoi grandi sogni e realizzarlo nel concreto. e abbiamo creato il progetto Ambasciatori. Il progetto Ambasciatori è un progetto che ci permette di selezionare, formare dei ragazzi universitari. Su tutte le tematiche dell'Unione Europea, ma soprattutto su come si racconta l'Unione Europea, perché la comunicazione è quasi ormai importante quanto i contenuti. Quindi conoscere e saper comunicare sono due percorsi che devono andare avanti pari passo. E, e poi questi ragazzi restituiscono alla società quello che hanno appreso durante i corsi di formazione e vanno nelle scuole, vanno nelle scuole elementari, medie e superiori e anche lì di nuovo la comunicazione è centrale perché vengono formati proprio per parlare a un target specifico quindi la formazione che dicevano è molto diversa se entreranno nelle elementari piuttosto che nelle superiori e racconto l'Unione Europea raccontano cosa fa, può storie l'integrazione, le istituzioni, le politiche e la fanno conoscere perché siamo cittadini europei, non è una cosa che si può staccare, noi siamo trentini, siamo italiani e siamo cittadini europei e quindi si parte da questo, da questo presupposto che quindi bisogna conoscere l'Unione Europea per poi essere cittadini attivi e, e anche per riuscire a relazionarsi meglio col mondo dell'informazione e quindi un po' come citava prima, quindi quella per raccontare l'Unione Europea come funziona, quindi ha citato prima quel soprattutto nel mondo politico poi si riesce a capire quindi anche a giostrarsi meglio nel mondo dell'informazione e capire che competenze ha l'Unione Europea. Quindi è vero che l'Unione Europea ci impone qualcosa in questo settore quando in realtà magari non ha competenze e quindi si affronta meglio il pluralismo delle informazioni soprattutto sui social che come ricordavo prima il nostro target principale sono i giovani e bisogna fornire a loro anche gli strumenti per capire qual è la corretta informazione e invece quali sono le fake news e quindi come muoversi anche per contrastare eh, il mondo della misinformazione. Quindi cerchiamo di fare tutto questo, siamo partiti con, uh, con l'idea di portare avanti gli ideali e il sogno di Antonio ma devo dire che da subito ci siamo resi conto che non era solo Antonio ma la fondazione poteva essere un luogo di confronto per tanti giovani che sono giovani interessati, che sfatano un po' quello che è Io credo che i giovani in realtà non si interessano di politica non si interessano di un'europea, non, non si interessano dell'attualità ma che invece sono giovani che condividono gli stessi valori gli stessi, la stessa passione, lo stesso impegno che ci metteva Antonio nel proprio lavoro tutti i giorni e vogliono mettersi in gioco, vogliono portare avanti, hanno solo bisogno di uno spazio dove, dove poter crescere assieme, dove potersi confrontare, dove poter sviluppare delle competenze e, e questo è quello che cerchiamo di fare attraverso il nostro lavoro. Grazie Luana e quindi adesso luci in fondo. Eh Gianpaolo e sì. Eh, beh, insomma, Francesca prima parlava di traduttori mm. e dell'importanza, de, dei rischi che la traduzione corre, ma anche l'importanza di tradurre in molti sensi, non solo quello lingu linguistico-letterale. Vox Europe su questo, direi, che penso abbia un grande, un grande merito, un grande lavoro. E quindi lascio a te la parola. Eh, grazie, Chiara. Um, beh, hai... Si è andata già a toccare un punto abbastanza di dettaglio, di dettaglio, di dettaglio un preciso del nostro lavoro. Per chi non conoscesse Roxello, cioè la maggior parte dell'umanità. Eh, è un sito che è nato nel 2014, in realtà sulle cene di un altro sito che si chiamava eh, Presero e che aveva come lavoro essenziale quello di proporre una, una traduzione, cioè la traduzione di alcuni articoli scelti dalla stampa europea su, su tematiche europee. Eh, era, questo, questo sito era finanziato al 100% da una, da una borsa dell'Unione Europea. Quando questo è finito nel 2013, alcune eh, delle persone che ci lavoravano hanno deciso di proseguire l'esperienza con un nome nuovo, un taglio un po' nuovo, ma lo scopo è sempre di eh, raccontare l'Europa agli europei attraverso... Uh, essenzialmente uh, i giornali, i mezzi di informazione europei, per contribuire a quella che uh, poc'anzi Alexander uh, aveva evocato, cioè la cosiddetta sfera pubblica europea, cioè il luogo di dibattito civile uh, nel quale dovrebbe fermarsi quell'opinione europea che corrisponderebbe uh, poi alle istituzioni uh, comuni che abbiamo e che dovrebbe riflettere, esprimersi su, uh, sui problemi che eh, sono comuni agli europei che non conoscono frontiere. Queste sono anche i nostri, le nostre cinque tematiche principali, eh, cioè l'ambiente e il cambiamento climatico, le diseguaglianze, eh, le migrazioni e l'asilo, eh, le libertà digitali per le informazioni e lo Stato di diritto e la democrazia. Sono le, le tematiche sulle quali eh, ci focalizziamo. Lo facciamo, come ho detto, essenzialmente attraverso la riproduzione e la traduzione di articoli scelti dalla, dalla stampa europea, in particolare dai, eh, dalle testate con cui abbiamo degli accordi di, di collaborazione, di scambio, eh, che sono per la maggior parte dei, delle testate indipendenti europee di dimensioni eh, medio-piccole, eh, ma anche attraverso articoli originali che commissioniamo a giornalisti nella misura del possibile che eh, si trovano in loco. Possono essere dei freelance o dei giornalisti che lavorano presso redazioni eh, un po' ovunque in Europa. Lo scopo è di dare ai nostri lettori la possibilità di accedere al punto di vista locale su eh, fenomeni che magari poi vengono fuori anche nei, nei mezzi di informazione eh, nazionali eh, degli altri paesi, ma pensiamo che il punto di vista locale può essere eh, qualcosa di, di più interessante. In questo siamo molto simili a quello che fa Internazionale eh, qui in Italia. Non a caso, eh, ho fatto parte a lungo della, della redazione internazionale e continuo a collaborare con loro. Per venire alla traduzione, eh, ci sono due grandi scuole di pensiero in, in Europa su come contribuire appunto a questa, la formazione di questa, questo spazio comune, questa sfera eh, di dibattito comune europea. Una, Sostiene che, essendo di fatto l'inglese, la lingua veicolare, eh, nota più o meno a, a tutti gli europei, l'inglese può essere eh, sufficiente. Ecco, quindi, cioè, questo dibattito può avvenire in inglese e uh, un'altra scuola che pensa che invece debba avvenire in maniera uh, multilingue uh, sia di Ginet che noi siamo qui per testimoniare che uh, crediamo piuttosto alla seconda, uh, al secondo approccio anche per ragioni mo molto pratiche uh, le statistiche, gli studi fatti sul, sulla conoscenza delle lingue da parte degli europei e sul loro modo di consumare l'informazione hanno dimostrato che Solo un quarto degli europei è a suo agio nel consumare, non mi piace questa parola, ma di fatto è quella che si usa, eh, notizie in inglese. Quindi la maggior parte degli europei preferisce leggere in inglese. Una questione di abitudine, eh, una questione di, di maggiore comprensione, e, eh, e quindi abbiamo adeguato la nostra sia linea editoriale, che proprio di fatto il nostro, il nostro modo di lavorare, al multilinguismo. Eh, questo comporta. Le conseguenze sia pratiche nel nostro lavoro che finanziarie, perché quando cioè, si fa la traduzione, si parla anche di costi, e in questo eh, la traduzione automatica, è, o la machine translation, come la chiamano eh, gli addetti ai lavori, ci viene, mh, può essere di aiuto, non... nel senso che può semplificare il lavoro dei traduttori, snellirlo, renderlo più veloce, ma c'è sempre bisogno per quanto possa essere sviluppata la produzione automatica, per quanto i software possano essere bravi. Eh, uno fra tutti quello che usiamo più volentieri si chiama DPL, se vi serve eh, leggere un testo in un'altra lingua, fare i 23, mi pare che eh, gestisce il pell, mi raccomando di usarlo, anziché Google, anche perché è europeo, almeno per il momento. Eh, quindi sì, usiamo anche questi strumenti, oltre alle, oltre alle straordinarie competenze dei traduttori con cui lavoriamo, che sono ormai oltre una settantina, eh, per eh, svolgere il loro lavoro, oppure anche il nostro, nel senso che eh, i traduttori automatici ci consentono di leggere, capire dei testi, degli articoli, anche in lingue eh, che noi stessi non, non gestiamo. Um, ci, sarà un giorno, eh, ci saranno un giorno dei giornali interamente tradotti, dei traduttori automatici che i lettori andranno a consultare? Io penso di no, per un motivo molto semplice. Ed è anche legato proprio alla nostra linea editoriale dei, dei, delle testate che fanno un lavoro un po' simile al nostro. No, perché per farlo ci vuole tempo, la maggior parte della gente tempo non ne ha, o ne ha poco, e eh, bisogna anche sapere dove andare a cercare. Quindi non credo che in un futuro molto vicino, uno andrà a leggersi in di Borcia eh, perché sa che con, eh, con i plugin di DiPero o di Google Translate potrà leggersi facilmente eh, perché ci vuole tempo, a meno che non sia una persona interessata alla Polonia e a, e a come gazzetta di Borcia eh, tratta l'autorità, mi sembra difficile che si arrivi a quello. Più facile, invece, Uh, affidarsi a testate come le nostre che fanno questa selezione a monte e poi offrono una versione tradotta, oppure uh, attraverso la curatela uh, offrono una selezione che poi non um, si può andare, a, si può andare a, a tradurre. Quindi questo per dire che il giornalismo europeo che cerchiamo di rappresentare qui noi, ma anche altri. Eh, è fatto di collaborazioni, l'abbiamo sentito, eh, è fatto di molta volontà, molto, molto fatto di credere che eh, esista questa, questa sfera pubblica europea, che comunque valga la pena, eh, pena eh, parteciparvi, e, e poi è fatto anche di strumenti tecnici che sono la selezione e la produzione. Eh, vorrei concludere il mio breve intervento con una considerazione. Eh, avrete notato che tutti gli esperimenti, eh, i casi di giornalismo europeo che stati, di cui abbiamo parlato qui hanno avuto prima o poi come fonte, come, eh, come, eh, come elemento scatenante un sostegno finanziario dell'Unione Europea e questo è sintomatico anche del fatto che eh, investitori nel eh, diciamo, non istituzionale nel giornalismo europeo non ce ne sono poi così tanti. È un, ed è anche un pochino problematico da certi punti di vista. Eh, ci sono stati degli esperimenti spontanei di giornalismo europeo nel passato un giornale britannico, pensa un po', che eh, si chiamava The European, eh, che era stato fondato da Robert Maxwell, un magnate eh, britannico, eh, ma è naufragato, beh, lui è negato, insomma, è, è naufragato eh, poco dopo. Eh, C'è stato fino a, fino a fino l'anno scorso, un altro esperimento che si chiamava Forum, eh, che era finanziariamente indipendente, ma non ha trovato un modello economico e dopo meno di un anno eh, ha chiuso anche quello. Eh, quindi eh, questo per dire che se non c'è all'inizio, almeno finora l'esperienza di dimostrazione, se non c'è stato all'inizio un sostegno da parte delle istituzioni, eh, i casi di giornalismo europeo pienamente autonomi non sono tantissimi. Eh, noi siamo riusciti a trovare un modello economico poco, eh, cioè non sono tantissimi e Uh, fanno al momento fatica a, uh, a trovare i loro, loro spazi, i loro modelli. Noi pensiamo che valga la pena uh, comunque uh, tentarlo e trovare dei, dei modelli economici che funzionano, però non è una cosa semplice, Con questo va detto sono per forza tutti rose e fiori. Grazie Gian Paolo. E su questo io ah, Può di amare il fondo. No, no, Io invece stavo per dire che ci sono anche pochi esempi di giornali, volendo anche nazionali, che sono completamente privi di sostegno. Diciamo che l'informazione di qualità sia un bene pubblico e credo che sia giusto ehm, chiedere e aspettarsi che venga anche sostenuto eh, con... Ehm, fondi pubblici, poi naturalmente bisogna ragionare sui meccanismi con cui questi vengono erogati perché è sempre molto molto rischioso ehm, sì, quindi finanziamento pubblico o di eh, fondazione insomma da, da enti propri, comunque dono, non profit ma sulla base di, di sovvenzioni, non ritengo una cosa sbagliata io vorrei eh, vedere se tra chi ha avuto il... La gentilezza di venire qui stasera, ci sono eh, curiosità, domande, osservazioni che vogliono condividere con noi, quindi do la parola in realtà alle persone che sono qui, altrimenti ho una, una domanda rapida, non so quanto rapida sarà la risposta, però la farei io, quindi fatevi avanti, non so se pubblico ci sono persone curiose o se per chi è intervenuto prima ci sono altre osservazioni da fare. Se no, la mia domanda assume nella manica, non so quanto sia davvero, è ehm, avete una storia nel cassetto o un, un tema eh, su cui secondo voi, insomma, parlando di Europa proprio ce la dovremmo porre eh, come, come storia da raccontare un tema, un tarlo, ehm, un desiderio, insomma, che poi magari ehm, ci, ci vede impegnati? <ride> Senza. Non posso rendere pubblica la mia sessione per Orban, perché, <ride> quindi punto su altro. No, è una cosa che mi ha colpito molto facendo il mio lavoro e che in qualche modo si aggancia al discorso che faceva eh, l'amico a sulla questione dei finanziamenti pubblici e della possibilità di creare modelli di business. Eh, diciamo che l'unica realtà, tra virgolette europea, che non solo sta in piedi ma cresce, è Politico Europe. Politico Europe sta allargandosi, quindi sta cercando di raccontare anche le realtà dei vari paesi, non solo la bolla di Bruxelles. Però diciamo che la caratteristica di Politico Europe, permettetemi di semplificare è che è un giornalismo che pensa innanzitutto all'establishment. Cosa voglio dire? Che se tu fai parte della bolla di Bruxelles, delle istituzioni, di tutte quelle realtà imprenditoriali che si muovono nel contesto europeo, tu non puoi prescindere dal leggere le loro newsletter o i loro articoli. Però quando parliamo di sfera pubblica europea, e in questo l'altro amico Alex giustamente condivide con me la lotta, per un dibattito europeo come garanzia anche democratica per l'Unione, penso di poter dire noi, ma sicuramente io, pensiamo innanzitutto a un giornalismo che abbia a cuore la giustizia sociale, l'ambiente, lo citava appunto eh, Vox Europe prima, quindi questioni, ancora qui semplifico, popolari, cioè istanze dal basso. Allora, la difficoltà, il paradosso, la contraddizione è trovare un giornalismo finanziariamente sostenibile o un grande investitore per un giornalismo dal basso. Allora, capite anche voi perché è molto difficile che ciò accada? Perché un forte giornalismo dal basso rischia di essere un problema per l'establishment, non certo un favore. Allora, a quale potrebbe essere il nostro tarlo diciamo, condiviso? Eh, seguendo vari temi eh, di elaborazione politica europea io mi sono confrontata spesso con un dato di fatto cioè che alla corte di Bruxelles nei corridoi in attesa di incontrare Ursula von der Leyen o i suoi commissari c'erano sempre un sacco di lobby e c'erano molte poche ONG società civile allora io ho conosciuto anche delle realtà associative che si occupano di contabilizzare quante volte la grande lobby entra nell'ufficio di von der Leyen e quante volte lo fa la piccola ONG, la realtà associativa, chi ha qualcosa da dire dal fronte della società civile? E devo dire praticamente in tutti i casi la società civile non era mai ascoltata. Io ho seguito tantissimo per esempio la questione della democratizzazione delle cure cioè, quando c'è stata la pandemia e l'Unione Europea ha comprato i vaccini, c'era il grande tema politico della liberazione dei brevetti dei vaccini. Io non sono una giornalista scientifica o sanitaria però sono una giornalista democratica, mi metto di esserlo. Quindi questo era diventato un mio crucio perché io volevo capire in che modo l'Unione Europea avrebbe gestito questo passaggio. Cioè, aprire o no le cure. Allora, in questo contesto è diventato evidente che poi le aziende avevano un accesso privilegiato. La stessa cosa avviene negli investimenti nell'industria militare, un tema quanto mai attuale. Ogni dossier che io affronto è accomunato da questa maggiore prossimità al potere da parte delle realtà forti di finanza, economia, lobby varie, piuttosto che della società civile. Allora, il grande metatema che noi come metagiornalisti europei dobbiamo affrontare è che dobbiamo innanzitutto mostrare qual è l'attuale equilibrio di forza in Europa per poter provare nel nostro piccolo a ribaltarlo. Perché se nei corridoi del potere si siedono sempre altri e non le persone che sono in questa sala, poi cosa succede? Che ci lamenteremo ex post dei populisti di destra, dei populisti di ogni natura, ma la realtà è che l'antidoto al populismo nessuno interessa a cercarlo perché un popolo e non un populismo eh, poi rivendica la democrazia, non fa comodo a nessuno non ha un grande investitore e quindi penso che questa sia la lotta diciamo che ognuno con il proprio mestiere, con il proprio punto di vista visuale, relazioni dovrebbe provare a portare avanti è la lotta scomoda ma necessaria di un giornalismo più democratico. Grazie Francesca. Non so se mh, nel frattempo altre persone qui hanno... Io se voglio... Sì dai, diamo voce a un po' di ossessioni. Allora, parto da un aneddoto per arrivare a un sogno. E non, non so se tutti lo sanno, Antonio inizia questa ossessione nel raccontare l'Unione Europea e, e nel concreto inizia con Eurofonica, che era questo format di radio universitarie che andavano a Bruxelles e nello specifico poi a Strasburgo, molto più spesso in realtà di Bruxelles, durante la plenaria, correvano in giro per questi corridoi del Parlamento Europeo intervistando tutti gli eurodeputati e raccontando quindi le istituzioni, le politiche, tutto quello che eh, veniva deciso all'interno del Parlamento. E, e lo facevano ovviamente con il loro linguaggio molto giovanile, c'era una redazione che un po' richiama anche questo network di collaborazioni, perché negli anni la redazione è cambiata, però abbiamo avuto momenti in cui abbiamo avuto la Francia, la Germania, la Grecia, il Portogallo, la Spagna... E, e mi ricordo sempre questi aneddoti di quando tornavo a casa, mi dicevano rincorriamo tutti questi eurodeputati, raccontiamo eh, dall'interno e da ogni post veniva firmato con my job is better than your vacation. E una cosa che gli piaceva tantissimo era che quando erano a Strasburgo o a Bruxelles, quando andavano per altri, diciamo, altre iniziative legate all'aerofonica, venivano trattati come giornalisti veri. Antonio non aveva il tesserino, gli è stato dato dopo, però quando erano fuori erano giornalisti e venivano diciamo, considerati anche dai colleghi come giornalisti. E uno dei grandi sogni di Antonio, un, un progetto che... Abbiamo nel cassetto e quindi si arriva al sogno: era creare una, una radio in 24 lingue, perché le lingue ufficiali sono 24, nonostante il punto di stati siano 27, e si immaginava questa web radio che per 24 ore continuava a girare una lingua per ogni ora, radio fatta da giovani che lavorano nelle istituzioni, e questo diciamo un sogno nel cassetto che partiva da, da Eurofoni, ma, Eurofonica, ma che voleva concretizzare speriamo un giorno di farlo per lui grazie buone. abbiamo ancora qualche vai vai prego prego a meno che qualcuno non abbia um, vabbè, forse sogno no ma um, avrete capito da, da, da quello che ci siamo detti qui che il, il giornalismo europeo anche se non ha una definizione vera e propria in qualche modo esiste è una specie di, di famiglia di giornalisti e testate che ormai si conoscono un pochino tutti, eh, di come c'è un giornalismo scientifico, si può dire, un giornalismo sportivo. Eh, il giornalismo europeo ha delle caratteristiche che abbiamo un po' esplorato qui, anche senza eh, definirle in modo, eh, in modo molto chiaro, ma c'è comunque questo impegno eh, a voler servire un'opinione pubblica eh, europea o nazionale con uno spirito europeo. E, da quello che vediamo che, su, che possiamo osservare negli ultimi, che avviene negli ultimi anni sia sulla spinta dell'Unione Europea per motivi meramente finanziari ma anche eh, della volontà stessa di eh, giornalisti più, più giovani, più o meno ma comunque con questa visione eh, questo, questa voglia di, di contribuire a un dibattito europeo si forma anche una specie di, di, di sì, si è formata una specie di famiglia che cresce sempre di più, che è fatta di reti tra eh, testate di solito medio-piccole, indipendenti in diversi paesi, eh, che contribuisce piano piano a raccontare l'Europa in un modo non istituzionale, eh, in quel modo dal basso che, che evocava eh, Francesca Pocanzi, cioè raccontare l'Europa del, della gente, di, dei fenomeni trasfrontalieri, e penso che piano piano ci stiamo riuscendo a. a a, appunto a, a creare questo racconto dal basso democratico indipendente e con l'idea di contribuire insomma un'Europa più democratica più aperta più responsabile e no piano qualche ossessione a fare da concludere porta diciamo, un, po', un po' più lontano. L'ossessione è un'ossessione irrealizzabile, nel senso che è quella di, come dire, di una rappresentazione più meno stereotipata della nostra società. E lo dico anche perché a volte la cultura europea è una cultura che ehm, veicola eh, stereotipie rispetto ad altre culture, come dire, che sono presenti nella nostra società. Sono molto affezionato a questi temi, insomma, non vi tedio con tutta la questione del postcolonialismo, però io credo che oggi ci sia una grossa difficoltà a comprendere che si eh, generano all'interno delle nostre società culture differenti che nascono da incontri casuali, che nascono dalla quotidianità, che nascono... Da, dai, dai dei luoghi e dagli spazi della nostra frequentazione quotidiana, le scuole, eh, gli asili, i parchi, le strade. E mi spiace che non riusciamo, uh, Noi ci, ci ho vestito prima, diciamo, nell'esperienza del Corriere, ci investiremo adesso, insomma, anche come già annuncio di, uh, che abbiamo fatto nei primi giorni, di, di tentativo di... di eh, come dire, di, di, di veramente destrutturare questo concetto di rappresentazione eh, per cercare di uscire da alcuni schemi molto facili, che poi sono anche quelli che, che determinano anche un cortocircuito politico, no? dove si genera un consenso che nasce, eh, come dire, da una eh, errata, um, errata concettualizzazione dell'identità. Ecco, questo mi. Uh, è un'ossessione che non so se è risolvibile, uh, a differenza di quella dei miei colleghi che forse hanno più chance, però sulla quale credo che dobbiamo investire molto perché uh, è lì che si determina nella nostra capacità di, di, di comprenderci anche come essere in divenire. Domani io sarò in una posizione differente rispetto a quella in cui sono qui a questo tavolo. È una... Uh, non è una percezione, ma è una anche impercettibile diciamo, modifica della mia traiettoria di vita, che magari è stata generata anche dagli incontri, dagli sguardi che ci siamo uh, scambiati questa sera. Sono convinto che sarà così anche per voi, e, e non riuscire, e invece, cogliere in un elemento di fissità invece sempre le persone, è come dire un, uh, un atto di violenza politica e culturale molto forte. E in questo senso credo che chi ha il compito di descrivere la società, ma anche di dare parola alla società, perché descriverla non basta più, eh, dovrebbe avere questo obiettivo, come dire, di, di riflettere ogni giorno su, su questi grandi archivi e questi grandi eh, casellari che costruiamo di identità che sono spesso invece completamente forbianti e disattese dalla vita reale questo è questa è la mia ossessione. direi che citando una vecchia mostra del mart è una magnifica ossessione e come dire anche quello del così, movimento di liberazione da queste camicie di forza che appunto certe identità rigide o così in cui appunto ci, ci costringono ingiustamente perché poi eh, insomma, così. Una volta una ballerina mi ha dato una bellissima definizione di equilibrio che è riuscire a stare in movimento. Quindi io pensavo no, all'equilibrio, io ho difficoltà a volte a stare in equilibrio e, e lei mi ha, mi ha regalato riuscire. questa immagine, sì, riuscire a stare in movimento. Io mh, volevo dire una cosa. Gian Paolo giustamente dice che siamo un po' come una, una famiglia, eh, il giornalismo europeo. Non volevo lasciare l'impressione che fossimo un po' troppo familistici, nel senso che siamo una famiglia che si allarga volentieri e, e, e il desiderio in realtà è quello, almeno dentro Jane Net, ma sicuramente anche nelle altre esperienze di rete, quella di... Um, um, come dire trovare agganci, dare strumenti anche ad altri per, per coinvolgerli, per scambiarci eh, soluzioni o anche solo condividere a volte problemi e e quindi insomma l'invito che mi sento di, di allargare è guardate European Focus, European Data Journalism Network, Vox Euro, Europe, i canali social della Fondazione Megalizzi Europod, anche come spazi eh, per cui proporsi, eh, a cui agganciarsi o... e, e l'altra cosa invece era ehm, L'ossessione che, lo so, Lorenzo è una persona molto timida, discreta, però noi ce l'abbiamo un'ossessione, che è quella di arrivare fino a Bruxelles in treno eh, <ride> direttamente da qui e quindi avere eh, un, come dire, un investimento in una mobilità ferroviaria molto più... Pensare eh, da Roma. Come? Dico pensare da Roma. <ride> eh, non ci un po' alla volta ci si arriverà, eh, però insomma ecco... Eh, non so, Lorenzo, se, se vuoi aggiungere qualcosa di meno... Eh, no, no, beh, sì, <ride> lo sessione dei treni trasfrontalieri è sicuramente una delle mie sessioni. Eh, però eh, ecco diciamo non per forza Bruxelles Bruxelles è un posto bellissimo eh, nonostante la brutta fama di, di cui gode insomma, ci sono delle cose veramente brutte nel centro di Bruxelles però ce ne sono anche di molto belle soprattutto nei quartieri residenziali <ride> fino a del 1900 eh, però eh, no, eh, riporto la questione a Bruxelles perché mh, una delle cose importanti penso del, del lavoro anche che facciamo noi è quello di dire l'Europa non è solo quello che succede a Bruxelles. Eh, naturalmente vi succedono delle cose importanti ed è importante seguirlo, però l'Europa è anche quello che succede sul fiume Oder, è anche quello che succede in Romania, è anche quello che succede naturalmente in Ucraina, però insomma l'Europa è da tante parti. L'Europa è in Trentino e, e non serve ecco, essere un, un politico Europe per raccontare l'Europa, si può benissimo essere un giornale che nasce e fa riferimento a un territorio anche piccolo, per, raccontare l'Europa. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare anche noi dal punto di vista tematico, nel senso che raccontiamo l'Europa, sì, ma senza andare spesso a raccontare le politiche dell'Unione Europea, ma andando a raccontare, ad esempio, perché è complicato viaggiare in treno attraverso i confini nazionali in Europa. Naturalmente c'è dietro una componente di politiche europee, di mercato unico ferroviario che è non esiste di questioni di competizione, concorrenza eccetera, però c'è un, un, ci sono modi di raccontare l'Europa, penso che vadano oltre alle, alle questioni europee che davvero toccano la vita dei cittadini, che è un po' quello che facciamo anche in, anche in osservatorio Balcanica, o cosa insomma, nella parte più tradizionale del nostro lavoro che fa riferimento al sud-est Europa, insomma, in questi, Raccontano spesso pezzi di vita, e eh, per riprendermi a, a quello che, a cui accennava anche Simone sugli stereotipi, e una cosa che a me fa sempre abbastanza impressione, e, e se vogliamo, è un'altra delle mie ossessioni, oltre a quella dei, dei treni transfrontalieri, è ehm, quanto ancora facciamo affidamento sugli stereotipi per leggere quello che accade anche in paesi molto vicini a noi, o quanto poco sappiamo di fatto su quello che accade in paesi molto vicini a noi, con magari alcune parziali eccezioni, magari un pochino la Germania, la Francia, la Spagna, insomma, di alcuni grandi paesi abbiamo qualche elemento anche culturale in più, dalla letteratura, cinema, o abbiamo una conoscenza un po' più vicina della vita politica, magari anche solo le, le facce e, e i nomi, mentre di altri paesi, oltre la capitale e vagamente la zona d'Europa in cui si trovano, magari non abbiamo... Molto idea. E una delle cose belle, mi sembra, de delle European Data Journalism Network è anche quello di scoprire, non solo forse storie, ma anche eh, chi le racconta. Sono giornalisti, testate locali, eh, che fanno un lavoro molto bello, o lavori molto belli, in lingue che purtroppo non si conoscono, però eh, la ricchezza di anche questi cinque anni di lavoro, è eh, scoprire la testata portoghese che fa dei lavori molto belli che in Italia non arrivano per, per forza di cose, il lavoro che fanno i polacchi, quello che fanno gli svedesi, avere occasione, in questo modo per entrare in contatto con modi di raccontare storie, storie, realtà locali che vanno molto al di là degli, degli stereotipi o dei, dei mezzi, e le, delle opportunità di conoscere questi paesi che normalmente... Si hanno, quindi la, la, la sfida è, è anche quella. Se devi dire la tua sessione è Chiara, non puoi scappare eh. con per dire <ride> quello. Uh, non posso giocarmi, quella dei treni trasfrontalieri, la condivido <ride> con Lorenzo. <ride> Beh, se devo dirne una, eh, no, ho sentito Alexander, secondo me Alexander voleva essere <ride> Sì, volevo dire una cosa. No, In realtà io volevo eh, fare seguito a quello che diceva Francesca all'inizio sul su lobbying. Io penso che eh, lei l'ha formulato magari in termini di lobbying, eh, influenza, sulle, sulle politiche pubbliche che vengono decise a Bruxelles. Però penso, poi coraggiami se sbaglio Francesca, che è un po' in, in, insomma, sotto traccia, è un po' il grande tema del contrasto comunque tra eh, capitale e lavoro, per mettere in maniera molto tradizionale e classica, e io penso che questo sia un ragionamento fondamentale, in realtà, anche per emanciparsi da un giornalismo troppo appiattito sul discorso del sovranismo contro l'europeismo. Euro ehm, riporre al centro. La questione insomma, del contrasto tra capitale e lavoro attraverso l'Europa perché tanti fenomeni che noi conosciamo in realtà possono essere interpretati attraverso questa lente a partire dalla crisi abitativa, eh, la crisi ambientale stessa, ora non dico che sia l'unica lente, però è, lente è una delle lenti in più no, importanti a mio eh, avviso. E quindi riportare al centro anche del giornalismo, perché nel, ovviamente nella politica si è smarrito completamente questa cosa, però magari eh, nel giornalismo è più facile riportarlo un po' come lente interpretativa, eh, può sicuramente aiutare anche al giornalismo di affrancarsi da, da questo linguaggio molto incentrato su, uh, su interessi nazionali contrastanti, che per carità, per certi aspetti è anche vero, non ce insomma, non è inutile nascondercelo. E l'altra cosa che volevo dire è che secondo me, a livello europeo, c'è qualcosa da esplorare più, oh, eh, in maniera più approfondita eh, nel legame tra network giornalistici e network accademici. Eh, che penso si ricolleghi un po' anche al discorso del data journalism. Però io ho la sensazione che riuscire a rafforzare il legame tra giornalismo e accademia, eh, che negli ultimi anni ovviamente ha preso un po' il nome di solution journalism, comunque eh, lì c'è qualcosa da fare ancora secondo me e da esplorare perché molto spesso magari i dati a livello europeo è più facile che ce l'abbiano le università per il lavoro che fanno e un po' meno i giornalisti e allora forse com combinare due aree di expertise può aiutare a fare dei lavori molto molto interessanti e mi piacerebbe anche sapere cosa ne penso Lorenzo di, di, di questa cosa per esempio Ti lascio se vuoi rispondere comunque questo del network delle collaborazioni tra giornalismo e Accademia, ecco questa è una delle nostre ossessioni, anche dentro l'osservatorio per la natura un po' mista perché ci sono ricercatori, ci sono giornalisti e in realtà in questo scambio e anche metodi diversi o posture diverse nel modo di eh, leggere e poi raccontare le cose, eh, sicuramente ci sono frizioni ma c'è anche uno scambio molto oficuo e, Lorenzo, vuoi... Sì, no, solo per dire che effettivamente cioè, sono molto d'accordo con Alexander, È un'opportunità un che, che esiste e che andrebbe esplorata di più. Eh, bisogna trovare le forme giuste per farlo. Un pochino ci stiamo provando dentro Edigenet con alcuni progetti di ricerca in cui di fatto siamo coinvolti come, come partner giornalistici, però insomma ci capita di di lavorare a fianco di ricercatori, ci è capitato di farlo ehm, sul tema della protezione dei dati, eh, ci capita o ci sta capitando, e eh, nei prossimi mesi vedrete, una serie di cose sugli incendi boschivi, eh, una parte del lavoro così interessante che capita di fare dentro di Genete è anche Cosa un po' inaspettata, tra due settimane sono in Olanda in un convegno di ricercatori di scienze forestali, non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere, però c'è una rete europea che si occupa di incendi e di gestione forestale, è interessante capire loro che cosa stanno tirando fuori, lavorando insieme a livello europeo e che, che storie ci sono poi a livello giornalistico. Quindi sì, è un, una strada che si sta iniziando ad esplorare, è poco esplorata direi, non banale perché ricercatori e giornalisti hanno modi di lavorare naturalmente diversi ma anche obiettivi diversi, quindi no, non per forza una cosa che un risultato interessante dal punto di vista scientifico lo è sempre anche dal punto di vista giornalistico e viceversa, però... Eh, alcuni, alcuni piccoli esperimenti insomma stiamo iniziando a farli anche in questo ambito grazie e io non vorrei tediarvi troppo ehm, quindi concludo sulla, sulla mia piccola ossessione che in realtà è quello di ehm, riuscire a eh, raccontare e dare conto della, un um, modo per dirlo della foresta che cresce nel silenzio, cioè noi siamo continuamente bombardati da notizie eh, negative eh, che da fenomeni complessi, da problemi e sicuramente da cose che non funzionano e, e sicuramente questa porzione di realtà c'è e c'è un'altra porzione di realtà che forse non viene raccontata a sufficienza o non ci diciamo a sufficienza per cui eh, questo non tanto nell'approccio del solutions journalism ma proprio anche del trovare modi per eh, raccontare quello che, che funziona o quello che può valer la pena di tentare e quanti lo stanno comunque facendo, quindi anche l'aspetto delle resistenze. Eh, io sono vicina a quella mm. femminista, cioè anche quando insomma, non so, penso alle donne polacche di qualche <ride> mese fa e nonostante ovviamente il fatto che riempissero le strade in Polonia fosse legato ad una scia di brutte notizie, pessime notizie, vederle così e così coraggiose a me ha dato un enorme coraggio, così come quando ho modo di, di incontrare attivisti magari nei Balcani eh, che nonostante dei contesti molto ostili riescono comunque ad avere anche la radicalità per stare dentro a certe situazioni e continuare a denunciarle io penso che a me dà coraggio, forse il coraggio della disperazione non lo so, però penso valga la pena raccontare anche queste cose eh, vi ringrazio Concluderei eh, qui il nostro scambio e insomma ci sono tutti i nostri canali su cui rimanere sintonizzati, eh, European Focus, Il T quotidiano, Balcani-Caucaso, eh, European Data EU, Vox Europe e la Fondazione Megalizzi che non so i vostri social, vi si trova così? Le... Ecco mi dimentico sempre di te Alexander venia? Eh, Europod? C'è già un, un, Sì, sì, è europod.eu. .eu, perfetto. Grazie ancora e buona serata. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.